Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 siamo tornati su Kirby64 The Crystal Shard. Allora, noi siamo già avanti a prendere la shard che abbiamo mancato la scorsa parte. Quindi sì, in per questa se... parte però continueremo a quastarlo. Sì, cercheremo di finirlo. E di non perdere l'abilità che ci serve. Allora, se non sbaglio era questa, sì. Allora, come potete vedere il ghiaccio bomba è un po' di neve esplosiva dovrebbe esplodere ok e ora uh, possiamo andare a prendere un nuovo shard uh. naturalmente ma mettiamo tipo try again e andiamo al prossimo poi tri again significa praticamente esci da livello <ride> appunto ma, proprio... ver ma veramente vuol dire prova ancora oppure ricomincia se può essere invece no ti butta fuori dal livello L Abbiamo provato, sì, l'abbiamo provato. <coughs> uh, bomba bomba? Abbiamo provato bomba bomba, non credo. Bomba bomba sono dei missili a ricerca. Cos'è che fa bomba bomba? Ah, i missi a ricerca. Ah, si, sì, guarda la, la tv e non il telefono. Uh, forse sto su Whatsapp? Sì, eh, smetti di chattare visto che stiamo facendo un video. Ho capito, poi lo sto guardando. Mi sono distato un secondo. Non è vero se dai dall'inizio il video. No. Ok, siamo in un fiume, stranamente. <ride> perché è acqua star. Eh? Stranamente? No, ah, perché stranamente? Sono ironico. Tanto questo non è un mondo solo d'acqua, come puoi vedere, quindi non è stranamente. Ci sono i livelli d'acqua come ci sono i livelli normali Nel senso, stranamente, sono ironico, visto che siamo in un fiume. Prendi acqua e ghiaccio. Facciamo vedere questa abilità. Acqua e ghiaccio. Utilissima la tua abilità. <ride> esatto, un cubetto di ghiaccio che si scioglie. Come può essere usato? A nulla. Eh, appunto. Salti, salti sopra le nemici e ti fai sciogliere, semplicemente. Provalo. Fa no, no, no. vulcano Do it! Uh, è inutile! Just do it! Make your dreams come true! Ho fatto più danni a lui fa facendolo esplodere! Vedi che serve un vulcano? Sì, vulcano. Bello! Torniamo indietro allora! No. Dopo. <ride> sì. Eh, mi sa che questa è una bella sezione. <messi> sì. Vado il D carretto. Attenzione a saltare che qua di sicuro c'è uno shard da prendere. E Kirby non può uscire dal coso. Per prendere lo scialpo, no! Naturalmente! Può volare ma non può uscire da un carnetto un secondo. E poi ritornarci volando. Oops! Good job, Marco! You surely are a pro with this card! Sono difficili sti livelli, però Yeah, fare. yeah, they are difficult. They are difficult, sure. <coughs> Ok, abbiamo. come avete potuto vedere, non so se è già successo, ma no. prendendo le stelline abbiamo recuperato una vita. Ora non ci possiamo più muovere perché siamo morti. Ops. Giustamente siamo morti e lui che fa? <ride> fa, fa la Mettilo sulla testa. Nooo. Wow. Poevi essere in cider. Quello più grampo sulla testa che mangia tutti i nemici. Li così. Corri tantissimo, non perdere tempo, vai solo avanti. Sì, bravo. Io dico di perdere tempo perché lo puoi usare il suo vantaggio. Corri, corri. Vedi che c'è un shard pure. Sì, l'ho visto. Qua è inutile visto che non è molto altaratta. In realtà è inutile sempre perché abbiamo visto che Kirby non fa lo stesso. Quindi. Mm, però nota meglio con il coso mm, non mi pare che, che se va successo e eh, lo proveremo uh, tronchi spinosi che partono solo quando Kirby si avvicina eh? mi raccomando e <ride> hanno i sensori i sensori del parcheggio al contrario però. <ride> Ti tipo parte l'auto appena appena vedo un'altra entità avvicinarsi non neanche tanto perché dovrebbe sapere Mangialo. Bravo. E ora usalo? Bravo. E ora. Evita. Salta. Difficile. Non mi fa muovere. È difficile stare al mondo. <ride> Prendilo di nuovo? Eh sì, un attimo. È difficile. Stare al mondo. Abbiamo eh, già capito. Vedi. No! Mangialo. Devo fare così. Vola, bro. Vola. Non Pre. posso volare con do it, in, just doit What What are you waiting do for? Do it, just do it. tanto e poi usalo Vola tanto è lui che fa? Non vola tanto. Seems Io sono volato, oh, so. Ho sono volato. Ora ora. Ho volato a sufficienza. Fine gli del charme. livello. tranne il primo. Prendi la carta. La carta. Carta la carta continua a mancarla più, più carte manca più dovremo tornare su livelli a spammare. ok allora torniamo, dal, torniamo tagliamo il e ehm. non prendiamo vulcano ok ecco ci siamo alla battaglia con un granchio grosso molto difficile per uh, intendersi ah ah yep. marco bravo resta là. che fa il favore all'umanità vai <ride> perché No Marco no! scendi scendi Scegli! Marco! Ok. Ok, abbiamo preso lo shard senza uccidere il boss. E.. Eh. Possiamo andare a terci. Certo, Hi! So che questo è un po' difficile. Eh, è morto. Ecco, questo nemico è. Barbi. Prima sarà nello sfondo, Barbi. non fa niente. Barbi. Prima sarà nello sfondo e ora non lo è più. Ok, e allora? <ride> L'avevo detto nella scorsa parte. Questo nemico sarà un nemico nel, nel sì, prossimo sì. mondo. E eh, vabbè, eh. Eh, questo, questo dovrebbe servire? Non capisco. Che nemici possono stare pure nello sfondo? Abbiamo capito, ok. <ride> però cosa succede? Mi si scioglie sulla. Sua... Ci credo, sabbia! Cavolo. Ah. Le ho presi di più. Le stelle. Le stelle grosse di Kirby. Che scorrono quando Kirby mangia tanti nemici. Perché lui è un grasso, veramente è Come grasso? Mm -hmm. mm -hmm. uh, Cos'è che serve qui? Niente. Mi sa. Uh, Mi sa. Um, Elettroterra. Ah sì? chiama? E' pieno È questo che ti fanno pensare. Ah, ah, ah. È questo che vogliono che tu pensi. Uh, domanda, non vale non capito, ma non mi voglio nessuno. Vedi? Non capito. Non serve a nulla, sta cosa. È solo da benedire. Quindi usalo come per uh, difendersi. Non mi serve. Uso, uso questo. Girati, Kirby. <ride> ma vola sul proprio piace che l'ansi è là, sì. sì, un attimo, che cado con, ah, con se sì? l'avano, non posso volare. Quando la usi, ma quando... quando sei un prato. Allora, abbiamo già una. Tu, vai adesso al granchio. <ride> non <ride> la... c'è, sono... No! Sì! Sono potentissimo. <totipo> Oh, dai. Ah dai! Ci vediamo in questo punto. Ok, eccoci, siamo qui. Abbiamo ripreso la, la vita bomba oh. che dà quel pesce esplosivo. Ora andiamo. Oh. Ah, è vero, non ci serve bomba. Appunto. Cioè, un attimo ce la teniamo! l'ultima volta avrei fatto un si sì, e quindi sono morto. ecco qua ci serve cosa? l'abilità, vediamo qual è l'abilità? perchè lui come cane uh, e allora si sì, bomba, mangia uh. secondo me è bomba bomba no è bomba elettrica avevamo ragione ah in realtà, cosa? so Ok, eccoci, scusate il taglio. Ma le persone intrudono in camera. Allora, O è roccia. Oh, è... no, è O oh, è bomba taglio. Bomba roccia, secondo me. Oh, no. Ma, ma c'è dei... il giallo? Che kind sembra un po' dei... Secondo me serve King the Lui può sconfiggere fuffi. Il male e il bene. Mangia uno di questi, oh. Ma quanti shall aveva preso prima? Eh? Uh, mi sa alterà. Bravo, allora vuol dire che non abbiamo. gli abbiamo mancati tutti. Che ne sai? Non Ma... Lo so perché siamo più a, a più di metà di livello. Che ne sai? Ah no! È, È inutile, c'è cioè già vita piena, perché la prendi? Ah no, visto, di solito sono. Sì. C'ho so qualche danno. Appunto, di solito perché la bo. I... I... I... Pulisci le abilità! Jump, si sì, c'è, certo. non è come cioè è come il boomerang. Ho fregato <ride> No, veramente è un boomerang. Vola! Niente, bravo! Solo tu potevi mancare uno un... un... un... un... un... un... No, hai fatto un... apposta. Sì, Sentite, è. allora, qua serve un'altra vita, quindi riproviamo. Okay, ok, eccoci, siamo tornati. Con uh, lancio uh, bomba. Ah, cioè, la taglio bomba volevo dire. Si spera che sia questa l'abilità. Che è uh, Shuriken uh, Esplosivo. O <ride> come piace chiamare a me? Shuriken Allintrogen. Secondo me non è. Invece lo Ah, io pensavo fossero le, le, le rocce al centro. Queste no. rocce qui... Vabbè. Io pensavo che fossero quelle rocce, ecco perché ti dicevo... Non lo so, poi me mm. Vabbè, ora che cosa serve? Roccia qualcosa? taglio. Sempre quello, perché l'hai buttata? Non è roccia taglio quello, era, era bomba roccia. E non posso dividerle, le posso solo unire. Ah, you say so? I don't think so. Vabbè, eh, c'è cioè taglio di nuovo che non io sì i granchi perché non danno da taglio questi danno taglio okay. <susurra> <tifullra> <tifullra> tiro mi fa gulp <-tifullra> come abbiamo tira <-tifullra> visto nell'altro nell livello la um, uh, uh, uh, roccia, uh, roccia uh, <tifullra> taglio e le sculture sono le sculture molto utile come vita vero <susurra> sì. più utile sì. di, di, del cubetto di ghiaccio <susurra> che, che si scioglie però sì però vale addosso ecco così più o meno. ok no no no no no mm. Lo no Ah, no no no no no no ma no no no questo è no no no no ti no no no no no no no questo no no no no no in questo in questo gioco Kirby non può andare troppo in alto con il volo, come facciamo a prendere quello sciallo? Non sparmi semplicemente il coso? Eh? Uh, lo so io, usiamo Kuku. No, no, Rick, Rick sta solo... Che cacchio? Rick sa... Uh, sc Arampicare. Sa scalare, arrampicarsi. Eh sì, parapigliarsi. Le... Mm. Le stessele. Uuh Ok ora ci manca solo uno sharp eh, però si può fare lo stesso con il, uh, Q Cioè si può volare no. sì. Non si può volare all'infinito con Q Oh you say so uh. E quello è quello più piccolo Come si chiamava? Oh. Quello <coughs> più piccolo ne sono sicuro. sicuro Eccolo, vai provare Secondo me può volare il più No, vai. Ah, non aprirò la stessa cosa. Ok, apri. Eccoci, scusate il taglio di nuovo. Allora, quindi... Questa abilità è inutile. Ma va. L'hai scoperto solo ora. Oppure lo sapevi girare. Sì. In combattimento è inutile in questa battaglia. Oh, in Usa la abilità. Dio stesso. Sì. È vero. Okay. gli uh, orate i suoli ok? Sono solo della nostra testa <ride> <ride> <ride> quindi niente, ma ricominciare a diurno il livello di per prendere il secondo shard, che bello Però lo facciamo la prossima volta Oppure lo facciamo adesso eh, proviamo eh, adesso canta. visto che abbiamo ancora un po' di tempo. Vabbè facciamo questo però non facciamo un altro livello eh. Se non poi troppo tempo. Quindi ci vediamo che okay, eccoci tornati. Siamo di nuovo a... alla caverna del grasso tizio. Ora vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola. non esplode per forza tutto il I tempo. don't care. Un attimo. Ok. Ora esci. E abbiamo tutti i Quindi nella prossima parte par cercheremo nella di la prossima parte di. di... Kirby 64, modo, Crystal Shards Continueremo a acquistarlo E altro Ciao quindi alla prossima Ciao Ciao